Ciao e benvenute e benvenuti su Pod Kairos, qualche minuto di marketing. Io sono Cristina di Comunicare Kairos.it e oggi continuiamo con la rubrica News, novità dal mondo del digitale. Abbiamo direttamente con noi la nostra collaboratrice Elisa Manca, consulente digitale. Ciao a tutti e tutte e ciao Cristina. Ciao Elisa. Partiamo subito con la prima news. È una trovata davvero simpatica per pubblicizzare l'Islanda. L'ufficio turistico islandese ha ideato un video e una relativa pagina sul loro sito dove fanno vedere le bellezze dell'Islanda e la propongono come meta turistica. E intanto dicono che per riuscire a rilassarti pienamente in questi paesaggi fantastici loro mettono a disposizione un servizio di risposta alle mail dei tuoi clienti. Come? Con tre cavalli che rispondono alle mail. I tre cavalli hanno nomi lunghissimi e pieni di accenti e ognuno una sua personalità. Il cavallo marrone scrive veloce ma potrebbe fermarsi a fare un pisolino. Quello bianco è assertivo, efficiente e con una criniera scintillante. E l'ultimo è gentile e addestrato a ripetere gli slogan aziendali. Tutti e tre, dice il sito, rispondono alle mail camminando sopra a delle enormi tastiere costruite apposta per loro. L'importante è non aspettarsi che il risultato sia coerente. Ovviamente è ironia applicata al marketing e tra l'altro io ho visto il video ed è molto divertente perché si vede davvero questi cavalli in questi paesaggi spettacolari che camminano sulle tastiere. Cosa ne pensi Elisa? Mi ha fatto molto ridere sinceramente perché mi immagino il cliente, quello dell'ultimo minuto, che dopo averti mandato l'ennesima mail si ritrova delle lettere a caso sullo schermo bianco che da una parte ce lo possiamo anche dire Cristina che un po' ci piacerebbe se anche adesso anche a loro <ride> no, <ride> un, pochino. un pochino ovviamente scherziamo scherzando scherzando comunque noi ne stiamo parlando quindi comunque stiamo parlando di cavalli islandesi che scrivono mail e comunque sono dei cavalli quindi diciamo che sono riusciti a mm, a far funzionare questa idea io l'ho trovata molto simpatica per il fatto che in Islanda funziona tutto ho da poco ho anche visto un, un documentario a riguardo, quindi comunque non mi stupirebbe se avessero davvero trovato un modo per far rilassare eh, i lavoratori premiando però dei cavalli per rispondere a delle email. e quindi questo sarebbe un modo per rimarcare quanto l'Islanda sia davvero perfetta e, e niente, secondo me funziona come metodo per parlare appunto dell'Islanda o no? Sì, sì, molto simpatico, anche, anche a me è piaciuta tantissimo questa notizia, mi piacciono i cavalli, poi, quindi veramente bello. Vi lasciamo magari il link del video, così potete vederlo, perché è molto divertente. Altra notizia, una delle ultime tendenze dell'intelligenza artificiale è una tecnica chiamata text to image, o semplicemente diffusione. Semplicemente tra virgolette semplicemente, grazie a una stringa di testo un programma riesce a creare un'immagine. In sostanza ci riesce partendo da uno schema casuale di punti, modificando gradualmente l'immagine verso qualcosa di comprensibile. Lo fa cercando di ricreare l'immagine più adatta al testo scritto. Ad esempio se io scrivo orsacchiotto su uno skate a Times Square il programma mi restituisce proprio quello che io ho indicato. Per ora i programmi che permettono di farlo ancora in versione beta e non accessibili al pubblico sono Dell e Choo e Imagine di Google. L'unico limite nella creazione di queste foto quindi è solo l'immaginazione ma non si tratta solo di generare dei meme divertenti per i social. Software del genere possono rappresentare anche però dei seri rischi di mistificazione della realtà e ne sono consapevoli i ricercatori. Per questo Dell ECHU è aperto solo a un pubblico ristretto che può accedere tramite una lunga lista d'attesa, mentre Imagine ancora deve essere rilasciato ufficialmente. I motivi sono chiari. Anche se questi modelli hanno enormi potenzialità creative, ad esempio potrebbero essere usati da artisti e designer per creare immagini di riferimento a cui ispirarsi, generano comunque immagini quasi indistinguibili dalla realtà. Quindi nelle mani sbagliate potrebbero diventare degli strumenti eccezionali per generare notizie false. Esattamente, esattamente. Questo è un argomento che è molto delicato. Perché come ogni cosa c'è un lato positivo ed uno negativo. Sicuramente è un potente mezzo per la creazione di immagini, come detto tu, di riferimento a cui ispirarsi. Il lato negativo però noi lo possiamo vedere e lo abbiamo visto con quello che ha portato la pandemia e tutta la sfilza di complotti che sono usciti, che stanno uscendo, eccetera, eccetera. Internet è uno strumento potentissimo che va saputo utilizzare al meglio, perché già con una conoscenza a base di Photoshop comunque si possono creare delle immagini che portano delle fake news. Mi ricorderò sempre la scritta fuori dalla sede della fondazione di Bill e Melinda Gates, che è stata completamente storpiata eh, per tutta la questione dei vaccini e molte persone ci hanno creduto. Mm -hmm, Quindi certo. da una parte abbiamo chi sa utilizzare internet e i suoi strumenti, e dall'altra però purtroppo abbiamo ancora chi non sa destreggiarsi al meglio e che quindi può cadere vittima di queste immagini realistiche, causando davvero un effetto a catena. Sì, è una cosa che è davvero bisogna stare sempre attenti, però è anche vero che l'evoluzione in qualche modo è sempre andata avanti e sempre in qualche modo ha portato dei rischi, poi ci si ridimensiona man mano che l'evoluzione diventa realtà. Certo. Terza notizia, Netflix ha avuto un'idea geniale per lanciare la quarta stagione di una sua serie, Stranger Things, ha creato un evento di due giorni, il 27 e il 28 maggio, nel quale ha ricreato uno scenario che riporta agli anni Ottanta proprio per fare immedesimare nella serie tv ambienta ambientata in quegli anni. Tu non eri ancora nata Elisa, vero? No, io no. <ride> Direttamente dagli anni Ottanta, pista di pattinaggio, taxi gialli, cabine telefoniche e un'edicola che ha distribuito Locking Post. Per l'occasione, lo storico edificio di fronte al Duomo, Palazzo Carminati, ha subito un vero e proprio restyling. Sulla facciata i loghi dei brand più iconici degli anni Ottanta. La città ha potuto vivere un vero e proprio salto nel tempo. E questo non è stato so fatto soltanto a Milano ma anche in altri luoghi come ad esempio l'Empire State Building a New York, eh, Bondi Beach in Australia, Colombia, Malesia, Arabia Saudita, Madrid, Germania, Los Angeles, giusto per citarne qualcuna. Ma l'elenco di città coinvol coinvolte è lunghissimo. L'evento ha incluso anche la proiezione gratuita del primo episodio della serie. E Netflix aveva già organizzato un evento simile per il ritorno della casa di carta, bello vero creare un evento per pubblicizzare un prodotto o un servizio? Assolutamente, ma poi quanto è bello questo real-time marketing e soprattutto quanto erano belli gli scenari, perché Netflix quando deve andare a eh, pubblicizzare una sua serie comunque fa sempre le cose in grande. Ricordiamoci appunto quello che hai detto tu di che cosa ha fatto per la Casa dei Papelle? perché a settembre scorso aveva organizzato un volo aereo per pubblicizzare la prima parte dell'ultima stagione, Fantastico. che partiva da Genova. Esatto, che partiva da Genova e durava 5 ore, la durata totale del, della prima parte dell'ultima stagione, quindi quei 5 episodi, e potevano salirci soltanto coloro che avevano vinto un concorso come i, peggior, i peggiori spoileratori. <ride> In più, tornando indietro alla, alla notizia, questa quarta stagione è stata bellissima. Ce l'hanno fatta sudare un po' effettivamente perché era uscita la terza nel 2019, quindi dopo tre anni è uscita adesso uh, la quarta. Ed essendo ambientata negli anni Ottanta comunque ha cavalcato un pochino il brand degli ultimi anni, ovvero quelli di tornare al caro e vecchio, ma mai scontato analogico, che ci ricordiamo bene. Mm. Ed è un trend che è nato in concomitanza con un'altra serie molto in voga, sempre targata Netflix, almeno in voga fino a qualche anno fa, che si, chiamava, che si chiama 13, e ha riportato questa serie tv all'utilizzo delle audiocassette. Ma quanto erano belle le audiocassette? Io avevo mm. quelle con i cartoni, mm. bellissime. Sì. Sì, sì, sì, sì, è vero. Eh, beh, beh, gli anni Ottanta sono sempre, sono proprio un'icona di, di, di tante cose, mm, ce li ricordiamo sì, sì, tutti anni... con, tanto, con tanto affetto. <ride> Anche chi non c'è mai nato in quegli anni. È vero, sì, perché in qualche modo è stato trasmesso, ne abbiamo parlato, si vede, è tornata anche la moda delle, de, degli abiti anni 80, qualche tempo fa e ancora si utilizza, quindi sì. Va bene, allora Elisa, ci vuoi dare le ultime notizie che riguardano i social? Sì, allora parliamo di Instagram che sta testando la possibilità di reagire ai Reels, quindi di dare la possibilità agli utenti di poter rispondere ai Reel cliccando sul tasto Crea un video di reazione. Mm. Questo ci potrebbe ricordare sicuramente qualche piccola feature di TikTok. E non è un mistero che le app come Instagram, Snapchat e Facebook comunque stiano cercando di diventare dei piccoli cloni di TikTok e questo lo possiamo dire, anche perché molti utenti che utilizzano Instagram, hanno comunque ammesso di passare molto tempo sulla piattaforma e di non aver mai scaricato TikTok, cosa che invece avrebbero fatto se Instagram non avesse eh, introdotto i Reels. Quindi, qual è il messaggio che sta passando? Che anche se non è fatto bene, non è perfetto, comunque va. Quindi, anche se non è perfetto come l'originale, basta che faccia in modo che gli utenti passino più tempo sulla piattaforma social, quella che sia, qualunque sia. E visto il trend, comunque, dei Reel, sempre più persone stanno decidendo di passare il loro tempo libero a scrollare tra un mini video e l'altro. E come dicevamo nella scorsa puntata, Instagram ha stimato che con i Reel gli utenti passano il 20% in più del loro tempo sull'app. E personalmente io per prima guardo un sacco di Reel. Gli out sulle colazioni veloci, i viaggi, i cani che cadono, <ride> ma <c 'è>, insomma, <ride> ci sono sempre professionisti comunque come dermatologi, dentisti, nutrizionisti che si stanno rivolgendo ai Reel perché l'abbiamo già detto, lo ripetiamo la nausea, sono più veloci, più immediati e mi danno l'informazione che voglio in massimo 90 secondi. Quindi presto, sia su Instagram che sulle altre piattaforme, comunque ci saranno sempre più video brevi piuttosto che post immagini o carosello perché sono più immediati.